Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e per le guide del software libro presento questo programmino che si chiama Captura. Captura è un programmino che è presento proprio in questo periodo dove c'è tanto bisogno di creare delle video lezioni perché è un programma open source, open source per creare video lezioni catturando lo schermo. È dichiarato appunto nel suo sito è un programma che va benissimo per sistemi Windows e l'ho scelto appunto per la sua semplicità, e ovviamente perché può essere redistribuito, ma una cosa simpatica è che quando voi andate a scaricarlo potete scaricarlo per installazione o per livello portabile adesso lo sto usando come installazione vedete c'è una piccola una webcam che mi controlla l'immagine che io potrei mettere dove voglio rimpicciolirla, ingrandirla e vedete, minimizzarla nella forma che mi interessa e attivandola da qui vedete webcam qui scegliete l'audio sorgente audio qui la webcam che volete usare e, e qui praticamente da cosa volete fare il video se dalla webcam dallo schermo intero da una finestra da un'applicazione io lo sto usando da uno spazio delimitato che è questo che non è del tutto il monitor che voi eh, di windows che state vedendo perché a fianco ho lasciato un centimetro che mi permette di avere fuori di questo spazio eh, la gestione delle matite Vedete, qui ho una serie di matite che posso scegliere con i colori che mi servono per fare eh, delle annotazioni delle eh, sì, evidenziazioni e così via ho dato un colore al mouse perché possiate averlo più in evidenza e il programma basta cliccare qui e registra quali sono per queste sono per fare l'istantaneo se faccio così lo minimizzo vedete se faccio così lui sparisce perché va nella barra delle applicazioni quindi io posso registrare senza il fastidio di vederlo e però una cosa interessante è che ehm, qui nella configurazione ehm, potete scegliere eh, i tasti caldi, cioè quali sono i tasti che fanno partire, e fermare e mandare in pausa il programma. Quindi vedete Alt F9 interrompe la registrazione, Shift 9 F9 riprende la registrazione, Screenshot, Screenshot della finestra del desktop. E quindi potete gestire il vostro programma di video lezione eh, senza usarlo e senza vederlo qui. Eh, un trucchetto è sempre quello di eh, minimizzarlo e portarlo eh, fuori campo quindi uno eh, riesce a gestire la, la video lezione senza farlo vedere però insomma eh, il sistema delle eh, eh, delle parole calde è un ottimo sistema è un programma semplicissimo come dicevo prima eh, di primo acchito dopo averlo fatto aprire eh, voi potete semplicemente cliccare e farlo funzionare adesso voglio mostrare una simulazione supponiamo che io devo far vedere questa presentazione dove io voglio spiegare questo voglio spiegare quello a proposito se voglio spiegare creare le video lezioni come si fa vedete eh, questi segni sono sul livello monitor, non sono sulla diapositiva perché quando vado a, a, a girare la diapositiva, come vedete adesso, mi restano lì, quindi devo avere l'accortezza di eh, evidenziare ma anche poi togliere queste cose perché se no restano lì e non, non c'entrano insomma. E adesso eh, vediamo cosa succede quando eh, sto video catturando uno schermo e presento un video come in questo caso. Clicco e vedrete che. Salve a tutti! Eh, questa mattina, insieme a. Si sente l'audio, quindi io posso utilizzare il video per eh, farvi ascoltare nella loro originalità, oppure intervenire con la mia voce facendo partire il video e raccontando quello che succede immaginate la potenza di uno strumento del genere e... Ecco se per esempio volete spiegare la macchina a vapore con le vostre parole senza far ascoltare ecco come è andata proprio bene senza far ascoltare il video a ah c'è il fuoco, il fuoco scalda l'acqua, eh, l'acqua quando diventa vapore eh, inizia a, a muoversi, il vapore eh, entra nelle canne e una volta che eh, nella caldaia il vapore eh, riempie tutte le tubazioni va a muovere lo stantuffo che comprime e eh, viene con la valvola di Watt ecco, vedete, fatto una simulazione giusto per spiegare eh, quanto può essere utile togliere eh, l'audio e parlare noi al posto di questo cosa. Quindi eh, il nostro programmino, lo riporto in primo piano, è veramente eccezionale, semplicissimo per iniziare e cominciare. Eh, vi ricordo il nome? È capture, capture all'inglese, questo è il sito di riferimento, è un open source ed è per il mondo Windows, però eh, direi che fa egregiamente il suo mestiere e, e anche poi potete scaricarlo in vari formati. Quindi eh, io direi che è una buona segnalazione da tener conto e vi ringrazio per l'attenzione, Francesco Fusillo per le guide del software libero.